Vi racconto un retroscena. Sapete da quant'è che pensavamo di fare il learning? Beh, almeno due o tre anni. Quest'anno devo dire, eravamo sulla strada giusta perché già sono pronti tutti i testi per fare una serie di corsi online, soprattutto per chi entrerà in azienda. Questo è un piccolo spoiler di una cosa che avverrà nei prossimi mesi. Però, questa situazione che ha fatto ha preso e accelerato tutte le situazioni. In un attimo abbiamo preso piattaforma per webinar, abbiamo messo in su corsi, in men che non si dica. E adesso ne sono pronti molti altri. Infatti, già è previsto per i prossimi giorni, e qui vi do un'anteprima, testimonianze di tanti commerciali differenti che spiegheranno come affrontare al meglio in questo momento qui ci sarà venerdì proprio Fabrizio Verdecchia, era manager di Roma e relatore del seminario acquisizione e gestione, che farà un webinar sul tema proprio dell'acquisizione e gestione in questo momento e ci saranno tanti altri che faranno delle testimonianze su temi prettamente commerciali. Quindi insomma si è creata una scuola di formazione che finora rispetto ai vostri feedback ha una media che da 1 a 5 sta a 4,8, quindi direi eccellente. Quindi c'è proprio un detto dei marinai che non c'è mai un momento in cui si è pronti a partire e questo è proprio vero e per tutte le cose che state portando avanti non c'è un momento in cui siamo pronti, buttiamoci perché come vediamo i risultati possono essere fantastici, io resto produttivo.